Buongiorno, sono Riccardo Leni, specializzando in urologia al secondo anno alla Scuola del San Raffaele, diretta dal professor Montorsi. Oggi sono a Roma con il professor Antonini per una sessione di life surgery su implantologia peniena. Abbiamo visto tre casi con tecnica infrapubica, una tecnica innovativa, molto pulita, eh, di veloce esecuzione e soprattutto con un tasso di complicanze infettive postoperatorie molto ridotto. Sicuramente il, eh, diciamo, la possibilità per dei giovani specializzanti di vedere questa chirurgia è preziosissima, è importante per la nostra formazione. È molto importante eh, una standardizzazione e centralizzazione dei processi di cura per l'implantologia penina, soprattutto nei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale, il cui effetto secondario principale è la disfunzione rettile che può essere curata con... L'utilizzo di protesi e eh, la creazione di programmi standardizzati a livello sanitario nazionale è sicuramente un valore aggiunto che eh, nel futuro deve essere implementato a livello nazionale.